Vediamo dunque come caricare una nostra creazione eh, su High Fidelity seguendo la procedura indicata, e cioè con Rai Drive. Dunque Sul mio desktop cerco l'icona di Rai Drive, che è questa. Quindi la clicco due volte per avviarla. Rai Drive ha questo aspetto. Io sono già loggata. Sono già dentro e sono già eh, diciamo così, in comunicazione con Edu 3D o VH, non sono mai uscita. E, quello che devo cliccare è il simbolo dello stop perché Rive Drive funziona così a stop and play. Quindi clicco questo simbolo e Rive Drive eh, presenta eh, la possibilità di avvio. Clicco sul, sul triangolo, si sta caricando. Ed ecco che si apre eh, una finestra. Dove sono io qua? Io in realtà sono in Z, sono già dentro, eh, in comunicazione con il mio spazio sul server. È come se avessi aperto una finestra, diciamo così, sul server. Allora come faccio a trasferire i miei file? Molto semplice, li trascino. Quindi io cerco un file FBX, che è il formato Ehm, il formato che a me eh, interessa e magari decido, che ne so, di trasferire la sedia quindi prendo eh, la sedia e la trasferisco sul server in questo modo ecco, in questo modo la sedia è sul server vogliamo avere la prova approvata? Andiamo a scrivere edu 3 dorg Apriamo. Qui abbiamo aperto il server che è online. Apro il mio spazio ed ecco qua la sedia. Vedete? Solo che da qua, cioè dal mio browser, io non posso fare niente su questa sedia. Non posso cancellarla, non posso rinominarla è su server, io non ho accesso al server, perché non sono l'amministratore di questo spazio. Però, da RaiDrive, e questa è la finestra di RaiDrive, io posso eliminare quello che io voglio, rinominare faccio quello che voglio. Ecco, quindi io adesso qua rimuovo il file e la mia sedia non c'è più. Facile, no? Come faccio ora per ehm, importare gli oggetti desiderati in High Fidelity dal server? È molto semplice. Apro Create. Clicco Model. A questo punto devo aggiungere l'indirizzo, cioè l'url della mia Mesh. Vado sul, ehm, sul server. Ho aperto il server cliccando, eh, scrivendo edu3d.vh, ho aperto il mio spazio come vedete qua, clicco col destra mouse sull'oggetto desiderato e scrivo e seleziono copia indirizzo. Torno in High Fidelity e con CTRL V incollo qua l'indirizzo. Clicco sulla freccetta in questo spazio per um, scegliere Exact, e faccio add. Ecco che eh, l'albero è stato aggiunto davanti a me.